Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo tutorial eh, dedicato a chi debutta e inizia con R Factor 2 e che si chiede come fare per installare le mod, che siano S tracciati o circuiti. Allora, perché ho deciso di fare questo tutorial? Perché ho dovuto fare tanta assistenza e aiutare tante persone e così almeno eh, chi debutta e capita sul canale può vedere come si fa ad installare appunto queste mod. Allora. Per installare Mod ci sono fondamentalmente eh, tre tipologie diciamo, di installazione. La prima è quella classica tramite il workshop di Steam, quindi basta andare su eh, appunto il workshop di Steam, basta andare comunità workshop, eh, qui nella pagina basta scrivere nella barra di ricerca R factor 2, selezionare, e ci si ritrova appunto con tutti i eh, diciamo i contenuti che sono eh, installabili um, basta mettere che so, i più sottoscritti oppure eh, che ne so, gli oggetti più popolari insomma fate una ricerca e se capitate su qualcosa che vi interessa ci cliccate su fate sottoscrivi adesso non lo faccio perché non mi interessa questo circuito e vi ritroverete poi nel download lo Steam Workshop che si auto aggiornerà eh, che auto aggiornerà il vostro eh, R Factor 2 e vi ritroverete il contenuto uh, un'altra metodologia è quella di passare da un download magari da un sito o un amico che vi passa appunto la mod e nello specifico io ho eh, scaricato eh, due circuiti e due auto e le andiamo subito a eh, scompattare gli chiedo di estrarle ognuno nella propria cartella e mh, capirete subito perché ho preso due auto e due circuiti, così eh, vi spiego quali sono le differenze. Allora qui abbiamo Vallelunga e AIDA, AIDA che si trova nel formato RFCMP che è, diciamo, che è il, il formato eh, compresso che riconosce Refactor 2 e Vallelunga in realtà è già scompattato, vedete questi file MAS e MFT sono praticamente eh, la cartella scompattata già del tracciato come se fosse installato. Stesso discorso per quanto riguarda eh, le auto, in questo caso l'Audi TT Cup del 2000, 2015 in formato RFCMP e la Aston Martin Vantage GT3 2019 sotto forma di già installato in, e in questo caso abbiamo addirittura due versioni. Allora, partiamo subito dai file rcfmp rfcmp scusate quindi prendiamo questo qui del tracciato e andiamo sulla cartella steam, steam Apps common rfactor 2 package lo installiamo qui <coughs> lo installiamo qui mi dice di sovrascriverlo perché ho già fatto la procedura torniamo a questo punto anche sull'audi tt sportcap prendiamo anche qui il file torniamo sempre nella cartella package e lo incolliamo anche qui mi dice di sovrascriverlo perché ho una procedura che avevo già fatto e a questo punto andiamo su R Factor 2 e ci dirigiamo verso l'icona in alto a sinistra lo scatolone che vuol dire content cioè contenuti e tengo a precisare che questa è la versione di R Factor 2 la 11.17 come vedete qui current build 11.17 quindi vado qui sul package clicco su installed e se salgo su me li mette nell'ordine quelli che sono installati e non installati eccolo qua e come vedete c'è AIDA e AUDTTK e qui mi dice che l'AUDTTK è un veicolo la versione è la 1.0 è presente il package, il file package e per AIDA mi dice versione 0.2 anche qui mi dice che c'era uh, il package file e uh, il, il tipo di uh, contenuto, cioè location a questo punto ci clicco sopra, faccio install e mi ha installato l'AIDA tecnicamente avrei potuto selezionare entrambi, basta cliccare e andare shift con i tasti eh, direzionali sopra e sotto vedete che me li, me li, me li, sta, me li seleziona eh, però qua ho deciso di farlo a una alla volta stessa cosa per Audi TTK 2015 quindi questa l'installazione, quindi abbiamo visto workshop, la sottoscrizione ovviamente su workshop se volete disinstallare basta togliere la sottoscrizione, qui Uh, basta mettere il file pack, eh, package nella cartella, come abbiamo visto, eh, rfactor2 eh, package qui dentro e eh, a questo punto se volessi disinstallarlo, molto semplicemente vado a ricercare ad esempio AIDA che è qui e in basso a sinistra, vedete c'è scritto un install, quindi potrei fare un install e addirittura anche cancellare il file package se adesso vado su single player mi ritroverò sia AIDA che l'Audi la ODTTK ma lo verificheremo dopo a questo punto torniamo sui nostri file cioè Valle Lunga, quelli che sono già scompattati controlliamo che ci siano i file che ci sia una versione e che la cartella principale del tracciato non sia inclusa in un'altra sottocartella proprio come in questo caso se io clicco su Valle Lunga vedete c'è Valle Lunga di nuovo quindi devo a partire da questo momento in poi, cioè da Valle Lunga, e che se clicco dentro ci sia la versione, posso andare a tagliare e a copiare direttamente a questo punto, non su package ma su installed, quindi vado su installed e andrò a copiare il tutto in location. Faccio incolla, qui mi dice di sovrascrivere perché ho già il circuito installato, a voi non ve lo eh, dirà. E a questo punto.. Torniamo indietro anche a prendere la nostra Aston Martin Vantage GT3. Eccola qua, anche qui stesso controllo. Non ci deve essere una doppia sottocartella, quindi io ci clicco sopra, vedo che ci sono le due versioni. Taglierò a questo punto quella subito sopra e andrò a installarla, questa volta in Vehicles. La incollo, amici, attenzione nel file di destinazione è già presente il file, sovrascrivi per me, per voi. Per un nuovo contenuto non vi farà sovrascrivere. scrivere Quindi abbiamo visto queste tre modalità di installazione Andiamo a verificare che effettivamente sono state installate Quindi lasciamo partire il gioco Ci vediamo nel menu principale di R Factor 2 Bene ragazzi siamo sul menu quindi, principale di R Factor 2 Prima cosa da fare ricordatevi sempre di andare sulle serie e ehm, selezionare tutte piste auto e fare accetta perché a volte eh, si auto seleziona un, una certa serie in base a quello che avete fatto se siete entrati in un server quindi nell'eventualità assicuratevi che oltre a che CARS sia selezionato altrimenti non trovate i contenuti che avete precedentemente, precedentemente installato quindi andiamo su pista andiamo a cercare AIDA che è eccola qua quindi installata e ovviamente Valle Lunga che troviamo qui in basso, eccola qua, Valle Lunga Classic, Club ed Extended. Allo stesso modo andiamo a vedere le auto, quindi i veicoli, andiamo su Aston Martin, eccola qua, Vantage GT3 2019 e poi Audi TT Sport Cup 2015. Ecco qua ragazzi, quindi come si installano le mod auto e tracciati su R Factor 2, quindi vi ripeto dallo Steam Workshop con la sottoscrizione degli oggetti che vi interessano, oppure copiando le cartelle già scompattate mh, sotto R Factor 2 installed vehicle per le auto, oppure sotto R Factor 2 installed location per i tracciati e eh, per quanto riguarda i pacchetti RFMCP sotto la cartella R Factor 2 package e poi dal menu launcher di R Factor 2 fare l'installazione o la disinstallazione come preferite ragazzi il tutorial è finito qui spero che vi sia eh, stato eh, di vostro caridimento e soprattutto utile per tutti quelli che debuttano su R Factor 2 vi ringrazio per avermi seguito come al solito noi ci vediamo prestissimo ve lo dico subito abbiamo lanciato anche un mini campionato con le RS01 eh, mod ufficiale eh, di Sim Drivers mancano pochissimi posti non esitate a eh, prendere informazioni sulle iscrizioni e modalità eh, per partecipare sul nostro sito www.simdrivers.eu noi come al solito ci eh, vediamo prestissimo, non esitate a lasciare un commento se avete domande, perplessità o altre richieste un pollice in su se questo tutorial vi è piaciuto eh, direi che da Fabris è tutto e ricordatevi di iscrivervi al canale e perché no attivare anche la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video ci vediamo presto, ciao ragazzi